1962, la Camera approva la legge sull'energia elettrica. 1990, l'Italia firma la Convenzione di Schengen. 1980, Berlinguer annuncia la fine del compromesso storico. Commenta il fatto del giorno Sandro Neri, direttore di Il Giorno. Oggi parliamo dell'occupazione di Palazzo Campana e dell'avvio del 68.